Allora, salve a tutti per argomentare questa mozione che purtroppo, come giustamente suggeriva la collega, è ormai datata perché parliamo di giugno 2018, ci sono stati parecchi sviluppi nel frattempo e io ci tengo a sottolinearli perché l'amministrazione sta facendo quello che in tantissimi anni non era stato fatto, tipo assumere veramente tanto tanto tanto personale tra cui 350 vigili che già sono in servizio ai quali seguiranno altri, altri 300 a brevi per poi ripianare non dico tutto il gap che si era creato nel corso degli anni ma almeno per restituire a Roma quella forza che serve proprio a controllare e a presidiare il territorio anche in questi casi. Abbiamo chiuso il Campi River, come giustamente diceva, e ci apprestiamo, spero a breve, a eh, chiudere anche altri campi. Eh, c'è stato l'incontro, c'è stato a luglio, eh, quindi il, il decreto della terra dei fuochi del Ministro Costa, c'è un'interlocuzione aperta eh, con il Ministro e eh, proprio ieri la sindaca è stata ricevuta insieme ad altri sindaci dal Presidente del Consiglio quindi l'attivazione è massima sul tema specifico dobbiamo rilevare invece che eh, i 13 milioni di euro citati nella eh, mozione eh, si dovrebbero riferire a, a un intervento che era stato come dire annunciato ma poi non ha avuto nessun seguito perché questi 13 milioni di euro di fondi europei effettivamente non, non se ne è visto nessuna traccia proprio quindi io andrei un po' diciamo, a sintetizzare la mozione come assolutamente pleonastica e eh, priva di, di forza perché eh, chiede un impegno per, eh, per dei soldi che di fatto non erano stati eh, stanziati. Perché ricordo la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno insomma, del, delle periferie che poi si è concentrata soprattutto eh, col discorso preelettorale dei Roghi facendo un tour in tutte le periferie romane non ha poi di fatto portato a quell'attivazione che doveva essere concretizzata nello stanziamento dei fondi, eh, la legge di, diciamo, che di, di chiusura di consigliatura non ha poi previsto, nonostante anche nostri, le nostre richieste di supportare una qualsiasi azione diciamo, a migliorare le periferie, non ha visto nessun risultato concreto quindi, tanto, tante chiacchiere, tanto fumo, tanti soralluoghi e nessun impegno concreto dalla dal precedente governo questo invece ha eh, come primo atto della propria consigliatura fatto un decreto e chiaramente interlocutoriamente il, il dialogo è apertissimo e, e siamo certi che anche Roma verrà ricompresa nel successivo decreto attuativo per sconfiggere definitivamente questo odioso e veramente criminale fenomeno che produce morte e malattie sul territorio. Quindi il nostro voto sarà di astensione perché la mozione è assolutamente, ripeto, pleonastica. Grazie. Grazie.